Zombie Apocalypse Ciao a tutti, ciao a tutti, nuovo video vlog Guarda che video, come state? Spero bene Allora parlo piano perché come tutto non la sta riposando spero che non ci siano interruzioni perché sto provando a registrare già prima e non ci sto riuscendo condividiamo un po' adesso boh allora trovo in cucina e... ho provato le due di stare qui in cucina io non so cosa riusciranno fuori giuro e niente quindi prendetelo così per me questo video sperando che si senta e si veda bene e nulla, mi trovate in vestito con queste pombretelle un po', no, non mi dite un po', mm, semplicemente fini fini, perché si muove da caldo ragazzi, muove troppo di caldo, quindi ho detto perché non fare un video con le mie ragazze di YouTube, e nulla, ed è qua. Nel frattempo ho già mangiato, ho preso un caffè, mi sono accravati i denti. Cioè. E adesso penso che tra poco ne vado in camera, a mio riposino. Ma non ho molto sonno, boh, vabbè. E niente. Ho sti capelli che un imbecille, ma vabbè. C'è caldo. e niente quindi non lo so non so neanche se riesco se riuscirò a raccontare per i video blog ma vabbè dettagli ehm um, e nel frattempo um, Abbiamo mangiato il mestrone mi stavo dicendo ieri mi ho provato un prodotto nuovo nuovo, forse non è nuovo per voi però per me si sì, è un siero all'acido all ialluronico dell'ABC, molto buono mi piaciuto tantissimo poi casomai ve lo faccio vedere se riesco tempo permettendo E nulla a sventura di animali strani, non è strano se le le cuffie, le tre cuffiette. vado a riposarmi? Sì Ci vediamo dopo dai per un'altra chiacchierata che non so, non ho idea di cosa parlarvi però ha più misura da forum anche se non mi può interessare però vi faccio vedere tutte le cose che sto provando in questi giorni anche se le uso poco perché non sono costante già l'ho detto spesso che non sono costante però le uso a dopo dai allora, ragazzuole mie, scusate un po' per il motor casalingo, ma eh, sono appena alzata dal letto e niente, mi sembra vedete sta coroncina così, di capelli, ma fa troppo caldo. E prima ero inguardabile, come ero, vabbè, lasciamo sol, sol, solvoliamo il cambio. E allora, mia mamma si è appena alzata, forse un po' è riuscito a dormire, non saprei e adesso finalmente posso alzare un po' la voce comunque niente eh, ve lo farò vedere un po' i prodotti che sto utilizzando in questo ultimo periodo quelli pro prodotti più che altro ecco il campioncino che sto utilizzando per eh, il viso e anche per il corpo alcuni non li ho aperti ma eh, mh, sto utilizzando solo alcuni per il corpo cioè per il viso più che altro e vi ve faccio vedere un attimo solo torno subito allora e rieccomi dunque uno è per il corpo ma lo uso anche per la ascelle più che altro per la ascelle ed è questo qua della Dove ed è molto buono ed è del cocomero del Go Fresh molto buono mi sta piacendo e, e lo preferisco agli altri deodoranti vabbè tanto quando termino questo ne ho un altro di scorta che è sempre della DAB e sa di saponetta quindi mi piace tanto e, e lo adoro poi, che dire ha una profumazione fantastica a mia nonna è piaciuto un casino, io non so perché quando è nuovo ah ho capito, mi devo muovere di piano, oh, vabbè la telecamera non è il massimo, boh, vabbè e niente profumazione fantastica Mm. e eh, non lo so cosa dire mi piace troppo. Quindi allora ce n'è 50 euro di prodotto per un pau di quanti mesi? 24 mesi, può essere, aspettate un secondo. si sì, mi devo togliere gli occhiali. 24 mesi. Ho dovuto sforzare un po' la vista. Però sono 24 mesi di pau, sì, 24 mesi di pau. Eh, Go fresh al cocomero e anti ovvero non traspare e, e anti alone appunto, come diceva il cocomero verde buonissimo vedete cioè. allora è il roll on, come potete ben vedere, questo è Rollon roll -on. e mi piace un botto, poi per non stare lì invece a parlare di questo passiamo ad altro, Vichy Vichy è un siero che sto utilizzando del della Roche-Posay non riesci che dico della roche Laboratoire laboratori è molto buono me l'ho passato ho fatto allora, prima l'ho spremuto sulle, sulle dita delle mani sui polpastri poi ho fatto così e me l'ho passato su tutto il resto del viso molto buono allora, una formazione che non saprei però mi piace è stra e come campioncini sto usando aspettate un attimo solo che dunque come campioncini sto utilizzando sempre questo che vi ho fatto vedere poi questo della prosciutto sempre solare produzione solare a ah, 50 più poi cos'altro c'è eucerin mi piace un casino eucerin ed è strabuono perché no prosciutto è b3 non so cosa sia serum questo è buono e mi sta dicendo un botto non, lo uso, non li uso tutti ma piano piano ci arriverò giuro poi eh, photo correction non so cosa sia penso che sia per correggere l'occhiai non saprei sto leggendo perché non ne ho idea sinceramente collo boh. ora vediamo un po' Se c'è italiano qua. No, non vedo l'italiano, ma che strano. Non vedo l'italiano, ragazzi, vedete? Boh, aspettate un secondo, un attimo solo. E ecco, mi sono tornata, allora ragazze mie, praticamente questo è, dovrebbe essere una, forse un correttore, un fotocorrettore, non so come dirlo in italiano, comunque siamo capiti, e per il giorno appunto 50 SPF UV e appunto dovrebbe essere quello che è un correttore, un qualcosa. Poi qua un altro campioncino, lo stesso di che cosa? Olio di, olio di trattamento, rigenerante, viso e corpo e capelli. Questo lo devo ancora provare. Ci arriverò a provarlo, giuro, perché non lo so ancora cosa riuscirò a fare. Rigenera, rimpolpa la pelle, fortifica, nutre i capelli. E revitalizza appunto. Niente ragazze, questo è quello che puoi vedere, questo cos'è, questo della Vichy, serum, serum, e nulla, quest'altro invece, l'olio ol, d'oliva, Si, sì, con estratti di elicriso, dalla, proprio proprietà antinfiammatorie, dovrebbe essere buono questo sì senz'altro 100 ml di prodotto per un paio di 12 mesi buono questo lo proverò questo senz'altro poi vi faccio sapere al prossimo giro che farò altri video poi, poi non so cosa altro tirarvi fuori un allora stessa identica cosa eh, qui c'è un um, VC Collagene special SPF 25 eh, stessa cosa un siero tocca al collagene mo, buonissimo dovrebbe essere ma suppongo io poi perché ci sempre la sporca non lo so vabbè. un'ultima voce di questo del, dei capelli olio per capelli molto buono garnier ultra dolce l'olio è meraviglioso olio di e di camiglia nutre protegge sublime capelli secchi e o spenti questo ce n'è 150 ml per un paio di 18 mesi si sì. vedete buono buono buono mi ha fatto veramente i capelli peli lucidi peli setosi capelli morbidi perché anche uso tanti shampoo e basami per far sì che la cute sia bella pulita fresca e soprattutto bella come devo dire stronga bella forte bella pulita bella, non so come spiegarmi ma spero di essermi fatta capire abbastanza versi giù non li sopporto più ma vabbè e niente questo era tutto adesso io qua rimetto tutto a posto rimetto e vi faccio vedere il mio outfit da casalinga. lo so che l'avete già visto ma ve lo faccio vedere lo stesso aspettate un secondo allora, vediamo un po' se si vede più così sì Dunque questo è il mio vestitino Non so cosa si riesce a vedere Però È quello che appunto Sono riuscita A mettermi in primo piano Nel video di oggi Questo è il mio outfit da casa Spero che vi piaccia È bello, non mi dispiace per niente È comodo, è fresco Non fa avere troppo caldo perché altro mi dà più aria più che altro nel senso che aria non un senso di aria importanza no mm, nel senso che mi fa sentire più più fresca più mm, senza <ride> sì, ci si siamo capiti sto comoda con questo vestito sto bene e non ho caldo punto è fresco è bello morbido è bello è bello morbido basta e poi più là vedete non so cosa si vede da dietro, è bello, però. Fatemi sapere sotto i commenti cosa ne pensate. Questo ce la vedo quando più o meno adolescente, ma ancora nada da nada, non mi andava bene e quindi adesso mi va bene, eh, perché no grazie a Dio, più o meno, si può per dire, grazie a Dio, che sono ingrassata, però almeno mi sto bene. Poi questi giorni farò altri video, vari un po', a video a video, oltre a video che riccio farò video, se riesco, perché non lo so, di ginnastica. Non, non lo so, vediamo, vado a, a tempo, a tempo, non lo so, vediamo. E farò un video di ginnastica, ok? Vabbè, niente. Non vi prometto nulla, perché non lo so cosa riuscirà a promettervi, però, vabbè. Nel frattempo, vedete il letto si è però, Ah, quello è questo che vi vedete in primo piano: il cavalletto, cioè il bastone del selfie, Perché prima eravate agganciati lì e nulla, quindi niente. sì adesso vedete un po' asciutta, non vedo tanto. Aspetta, mi metto un po' alla luce. Eccomi qua. Allora, qua sono dietro le mie spalle. Ciao, mi vedete a me. Eh, con il cucunzolo, ovvero con questo cipollotto sì, Si sta leggermente bene, sono più fresca così perché si sta meglio e soprattutto ehm, Sto più fresca appunto Quante volte ho detto, volte ho detto appunto? Non lo so, contatene E niente, allora praticamente oggi non so quanto è dato di caldo, aspettate che guardo No, non lo dice, vabbè, non importa perché da qua non posso guardare quanto dati di caldo, vabbè, dettagli. Eh, se c'è il computer non lo so, perché non, non, non ho idea di quanto dati di gradi, ma vabbè, dettagli. <ride> e, tanto mi si sta scaricando la batteria del telefono, meno male che non siete andati via, nel senso che non, non si è spostata la, la registrazione, non è andata via la registrazione. E, Cosa dirvi? Che praticamente eh, nei prossimi video vedrete altri video su aggiornamenti per quanto riguarda la mia skincare, il mio outfit e tutto quello che mi interessa a me dirvi. Farò anche un video reaction, non saranno, io, non saranno chissà che reaction, però reaction di qualche video che voi non vi aspettate, non lo so, vediamo magari vi voi possono interessare magari no, non lo so, vediamo tanto per vedere un po' di video ciao ragazzi, a presto e... ah, vi rimando il video mio che dice di questi giorni precedenti che precedono questo non so come dire, recente comunque, ci siamo capiti vi linko qua se toccate la mia mano nel video vabbè, scusate se toccate la scheda vi appare questo video che, è che, riccio, che adesso non vi ricordo che video metterò ma se mettete la mano qua eh, se mettete cliccate con la frecciolina qua cliccate in un altro video si vi va guardate questo oppure vi consiglio il canale della mm, Anna Magni ok? andate da lei oppure andate da non lo so dalla bambina mal cresciuta o da Sofia papi da chi va a voi basta che guardate i nostri video ok? Ciao, un bacio a presto. Odale Martino, ciao, ciao, ciao, ciao. Iscrivetevi, ciao.